Salve, care amiche ed amici, e salve in modo particolare al nostro amico Antonio Trotta, che ci segue da Facebook e da YouTube e forse anche da Instagram e da Google Plus, da Twitter. E a lui gli dedico e anche a tutte e tutti voi questo nuovo video tutorial sugli hold ringtones del Nokia Asha 302 col quale adesso mi sto riprendendo perché vengono meglio le riprese da vicino con Nokia Asha 302 che non con la filmatrice. La parte nella quale filmo i, i ringtones invece la faccio con la filmatrice Everio perché non posso filmare il cellulare con lo stesso cellulare, eh, non ho un altro migliore. e eh, cioè, ce n'ho un altro migliore, ma eh, viene troppo pesante. Poi la registrazione da editare quindi, eh, godetevi il video che verrà sul Nokia asha 302. Non faccio questa introduzione troppo lunga, se no poi il video lo edito in ore. Vi ringrazio di seguirmi. Se vi piace questo video. Dategli like, commentatelo e condividetene il link, così aiuterete il mio canale a crescere e forse un giorno eh, YouTube mi pagherà anche per questo video. I video che vi piacciono, eh, mi raccomando, commentateli, commentate nella discussione del mio canale, eh, mettetegli like e condivideteli. Grazie per il vostro contributo, dal vostro Sentian da inizio il video ciao care amiche ed amici allora come promesso vi faccio un altro video tutorial sul mio cellulare nokia asha 302 ammiratelo sul retro c'è una camera di 3,2 megapixel ed il microfono cioè no microfono perdon il parlante faccio tutto in in un, in un unico video senza fare tagli pure gli errori c'è il parlante da dove si ascolta la musica perché poi invece vabbè Qua c'è eh, il parlante per ascoltare le chiamate e qua c'è il microfono. Vabbè ma questi sono dettagli tecnici che vi ho spiegato in un altro video, se voi vo vorrete guardare il tutorial sul Nokia Ash hanno fatti non mi ricordo quando devo fare un tutorial completo ma non è materia di questo video questo invece è un cellulare eh, non so se ho fatto mi sembra che ho fatto un tutorial su questo eh? andatelo a guardare è il touch screen no eh, genius touch perdon oggi sto sbagliandomi una volta dietro l'altra vabbè Genius Torch Nossa è un clam shell, uno che si apre in questo modo. Vabbè, ma adesso quello che ci interessa di più è fare il tutorial sui ringtones del Nokia Asha 302. Allora lo accendiamo, se no non c'è tutorial. Come vedete c'è una bella immagine. Eh, di wallpaper allora entriamo nel menu allarma No, non è questo il menu che dovevo entrare vediamo se entro nelle applicazioni neanche questo io ogni tanto mi scordo quello che devo fare e... neanche questo e questi sono gli inconvenienti dal vivo ho trovato Come vedete sono tutte datate del 2012 molti suoni questo cellulare Scusate ma c'ho una casa rumorosa, il cane abbagliava. Ah. con voi Ho dovuto passare dalla micro SD alla memoria integrata della filmatrice perché eh, era finito il tempo. ecco è tutto sono finiti i ringtone perché i ringtones perché ci ritroviamo all'inizio spero che questo video sui eh, sugli old ringtones vi sia piaciuto del mio nokia asha 302 che è venuto con una configurazione che è venuto con una configurazione di idiomi come potete leggere qua automatico Inglese, spagnolo, portoghese, portoghese, francese e neozelandese. E vabbè, potrei scegliere in inglese. English Language. Davis Language, però, siccome io me la cavo in, in diversi idiomi, ho scelto anche tanto per cambiare. Perché al giorno d'oggi tutto è scritto in inglese. Allora un altro uh, tutorial che vi faccio di passo è che il Nokia Asia 302 nella versione eh, che ho io eh, ti permette di usare i seguenti linguaggi. Automatico, inglese, spagnolo, portoghese, francese, neozelandese o Netherlands paesi a ah, no perdon che dico faccio una gaff non è registrata non è in diretta stavo per dire non è registrata è registrata è indiferita però io fedele alla mia integrità di youtuber ve la lascio eh, questa papera Netherlands paesi bassi e l'ho ripetuto molte volte nello zelandese, no come per eh, non essere eh... allora eh, l'impostazione degli idiomi automatico inglese spagnolo che sta scritto in spagnolo portoghese che sta scritto in portoghese francese francois che sta scritto in francese Neo eh, di nuovo di nuovo paesi bassi cioè olandese che poi l'olanda e l'olandese sono una frazione dei paesi bassi quindi vabbè ho già scel scelto l'inglese come si potrà vedere adesso appare saturday 49 2017 e... Silent, non so che cosa è. e poi appare un bel uh, wallpapers bello no strafigo beh con questo vi lascio se no il video viene troppo pesante con questa bella immagine e spero che, che il mio video tutorial sui ringtones eh, old ringtones del Nokia Asia 302 vi sia piaciuto perché di sicuro il wallpaper vi piace alla prossima ciao e da rivederci dal vostro sentenziale cari amiche e cari amici qui si conclude il video tutorial eh, riguardo i, i hold ringtones del nokia asha 302 e quindi eh, sono degli hold ringtones perché sono dell'anno 2012. Eh, molti di voi avranno avuto questo cellulare, ma molti altri di voi avranno avuto qualche altro Nokia, oppure non avranno avuto un Nokia. Eh, non avr avranno avuto qualche altro ascia volevo dire, o non ce l'avranno avuto. Con questo i nostalgici rivivranno i ringdonnes dei cellulari Asha in modo particolare del nokia Ascia 302 perché non so se gli altri nokia ascia avessero avuto dei ringtones uguali e quanti non hanno avuto un nokia ascia in generale e un nokia ascia 302 in particolare si sono tolti lo sfizio e la curiosità di vedere com'erano i ringtones e magari eh, potranno selezionare qualcuno di loro per adattarlo al proprio cellulare, perché basterà scendere l'audio del video e poi ritagliare la parte del video corrispondente a un ringtone per metterlo nel proprio cellulare o magari eh, ritagliare dall'audio del video tutti i ringtones ed avere un repertorio di ringtones per il proprio cellulare Android o iPhone, se vi sono piaciuti. Quindi se questi ringtones vi sono piaciuti, se questo video vi è piaciuto, dategli like, commentatelo e condividetelo. Ancora una volta vi saluta il vostro Santen Chan, concludendo questo video che spero vi sia piaciuto e contribuirà a non so, alla vostra conoscenza riguardo i cellulari del passato. Eh, grazie di tutto. Arrivederci. Vi ricordo che già ho registrato altri video almeno uno sul nokia asha 302 però devo ancora fare un unpacking completo prima o poi lo farò mostrandovi la scatola le sue funzioni generiche però lo farò solo a una condizione che questo video abbia il dovuto successo perché altrimenti voglio dire eh, cerco di fare video su altri argomenti che mi costa un po fare i video allora eh, se solo per 200 visioni non è che ne faccio un altro sullo stesso tema quando questo video sarà visto da molte persone quando avrò molte richieste di fare un unpacking sul nokia Ascia 302 vi farò un unpacking completo come l'ho fatto per questo cellulare un genius touch Modello nostra che già vi ho fatto vedere in mezzo a questo video. Eh, grazie di tutto e da rivederci dal vostro Santenciano. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, iscrivetevi al canale, aiutatemi a superare quota mille iscritti, così poi quando riprenderò a fare da gennaio eh, i video live streaming. Potrò partecipare anch'io della monetizzazione del chat in modo che chi vorrà contribuire alla mia produzione di live streaming possa pagare per i suoi chat e io ricevere qualcosa di denaro perché già ho sfiorato dall'inizio dell'anno quota 55 dollari se io potessi monetizzare i miei chat magari supererei quella quota anche se ogni volta ciò in chat due o tre persone quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, già sto per raggiungere quota mille iscritti. Mi raccomando, vi ringrazio di tutto, aiutatemi a raggiungere quota mille iscritti. Fate iscrivere amici, contatti. Iscrivetevi voi. Grazie di seguirmi, bla bla bla. Ciao, l'ho detto anche all'inizio di questo video, commentate, mettete like, condividete. Ciao dal vostro Sant'Enchan e prossimamente tratterò di fare altri video tutorial mi raccomando suggeritemi temi e soprattutto eh, guardate i tutorial che io ho fatto altrimenti non ne farò più di tutorial ciao